nuovamente in diretta qui su Ride 968 il vostro Cesare Deserto Box Popoli, tantissime le emozioni ma l'ultima, la più grande me la sono riservata quasi alla fine di queste nostre tre ore lei è un'attrice, una showgirl una produttrice, una cantante una dei, dei nostri emblemi nazionali in tutto il mondo con grande onore e piacere Valeria Marini ciao a tutti ciao Valeria come stai? Bene, benissimo, ora che, ora che ti sento benissimo Allora Valeria, il 26 giugno tu hai voluto regalare un'emozione, un una felicità al nostro popolo ma anche a tutto il mondo che purtroppo a causa del lockdown ha vissuto dei momenti eh sì. davvero tristi con un nuovo singolo eh. Boom eh Sì, eh, guarda, la musica è, è vita, il ritmo e è, è questo pezzo appena l'ho sentito mi sono innamorata perché ha un'energia incredibile e poiché a me piace condividere tutto, eh, reg reg quando registravo questo, questo pezzo in studio, ho pensato proprio di, eh, di dare un messaggio a tutti, di, insomma, di cercare di trovare dentro... Ognuno di noi ha l'energia stellare, il boom dentro, e bisogna trovarlo tutti i giorni. Quindi questo è un po' il messaggio della canzone ed è un po' quello che tutti, tutti vogliamo, abbiamo tutti voglia di rinascere, di e di ritornare insomma alla, alla vita di sempre, di sempre Valeria poco fa abbiamo avuto i nostri microfoni Gianni Testa che ci ha raccontato anche sì. un po' l'evoluzione di questo brano e sì. uh, mi ha riferito che tu una volta che l'hai ascoltato sei... ti sei subito innamorata hai detto cavolo sì, questo sì, è, è vero, un brano è detto... che sento mio sì sì perché il, il brano scritto da Giacomo Eva poi ovviamente mh, prima di registrare abbiamo, io ho messo un po', ho portato il mio sono anch'io autore <ride> ho portato delle piccole modifiche che, che sentivo e devo dire che funziona molto bene piace, è bello, dà un, ha una bellissima energia, mette mette allegria, mette quindi è quello che la musica deve fare. Valeria, ci è, è arrivato un messaggio qui in diretta, perché tu devi sapere, anche gli ascoltatori dall'America ci ascoltano con molto piacere, poi tu sei proprio una diva nazionale e internazionale, che io so che no, ho avuto, grazie, io, grazie. Ho avuto io, il piacere di intervistarti. sono fiera di essere italiana, amo l'Italia e mi piace portare l'Italia e il made in Italy nel mondo e c'è Maria da New York che ha scritto proprio qui in diretta sì. un whatsapp grazie, vale, te lo leggo te lo leggo proprio testuali parole sì. grazie Valeria perché in questo periodo così triste il tuo boom risolleva le mie giornate, grazie di tutto ah, ma grazie, grazie a te Maria, un mondo di basi stellari boom, no veramente io ho, ho voluto con questo pezzo condividere anche la mia vita, le mie, le mie emozioni perché dai, e tutti noi se tu la mattina dice, ti svegli devi avere una giornata poi oggi è tutto più faticoso però con l'energia stellare ci riesce a far tutto poi eh, questo pezzo anche poiché io sono testimoniale insieme a Jessica Notaro dell'associazione Senza Veli sulla lingua che difende le donne contro, appunto contro la violenza contro le donne eh, diciamo che questo, la ricerca del boom, della forza dell'energia stellare è indirizzata soprattutto alle, a tutti, ma soprattutto alle donne. Guarda Valeria, era una domanda che io volevo porti perché... Mi eh... ha anticipato. No, no, sì, mi ha anticipato, ma la maggior parte del pubblico ha ah, un'immagine di Valeria Marini. Tu fai tantissime cose, però comunque come diva tu impersonifichi la diva italiana. Ma io sono una donna del popolo, una donna del popolo, una grande popolarità e ne sono fiera. Mi piace, ti ripeto, la mia vera gioia che quando vado a diciamo io... Durante anche il lockdown, quando magari uscivo eh, per, per andare a fare la spesa, c'erano poche... anche delle persone che mi chiedevano le foto e i selfie. Quindi questo per dirti che proprio la mia io penso di trasmettere eh, amore, gioia e la voglia di dividerla con tutti. Però, che ti stavo dicendo, mi sono un po' persa con il discorso dei selfie. Mi sta... Mi sì, sì, allora ti stavo chiedendo, tutte le persone ti, uh, ti immaginano e ti impersonificano come la diva, però c'è ah. un aspetto una... di Valeria Marini che... Forse non tutti conoscono è il tuo grandissimo impegno a tutela delle donne vittime di violenza, perché tu fai parte insieme all'associazione Senza Veri sulla Lingua di tantissime attività. E io volevo confermare a tutti i nostri ascoltatori, perché ho avuto il piacere di intervistarti in vari eventi. Valeria, nonostante ogni volta che vada da qualche parte è accerchiata da, da tantissime persone, perché ogni volta che ci sei tu c'è sempre il delirio, ma lei dà sempre un sorriso e si presta sempre una foto con ogni di loro, quindi grazie certo. perché essere perché... una grande artista ed essere umile Bravo, non sempre combaciano mi, mi, mi stai riempendo di complimenti comunque, sì è vero, quello che tu hai detto, beh, io sono sempre dalla parte delle donne, sono amica complice delle donne e, e poi mi piace condividere tutto quello che ho con il mio pubblico col pubblico e quindi facciamo boom. Sì, eh, anche se... perché poi Vox uh, Populi, Voce del Popolo questo mio programma, io, il mio obiettivo è di dar voce a tutte le persone. Allora il programma mio, io sono la donna del popolo. Eh sì, voce... ma infatti ero felicissimo. Quando, quando vuoi ci sto tutti i giorni, se vuoi. Noi, se ma, Valeria, Valeria, guarda che siamo in diretta, sia qui in Italia che a New York che a Tenerife, io sì, ti, sì. Prendo, ti prendo sulla parola, eh, voi. If you want, I can talk in English. And ma, so... of, course, <ride> of course, Valeria. Allora, Vox eh, Populi, la voce senza filtri e censure e, e proprio io ci tenevo infatti alla nostra cara amica Katie Bellon che saluto e anche Gianni Testa io ho detto io vorrei Valeria per l'ultima puntata sia per presentare il suo ultimo singolo che io ascolto tante volte e anche qui in radio passa tante volte e molti nostri ascoltatori sì, poi bene, lo so sta andando forte sono molto contento. lo richiedono ci messo tanto amore, tanto impegno perché poi un mix latino uh, poi con sì, queste, beh, queste è sonorità è prevista la versione in spagnolo eh... Per una, un nuovo remix è una... ma sta andando molto forte sono contenta sì ma perché guarda io veramente abbiamo è un progetto fatto col cuore con amore con passione e con energia stellare quindi l'energia stellare non ha confini arriva ovunque poi stiamo ricevendo tantissimi messaggi Valera guarda sul nostro whatsapp non una trentina allora sì allora c'è Mario da Milano dice vabbè Valeria sei bellissima meravigliosa grazie ti fanno ancora i complimenti per questa canzone perché lui dice Mario mentre io stiro ascolto boom <ride> e la mia giornata diventa stellare però quindi... Mario. <ride> Beh, bene Mario, ma tu mentre stiri lo fai il balletto, perché anche quello è andato fortissimo sui social, su TikTok. Sì, ma poi eh, il video, Valeria, vuoi parlarci allora, un po' del video? Io ti invito, fai il balletto mentre stiri con Boom, e, pubblicalo, taggami e ti ricondivido. Allora, quindi, guarda, ma Mario poi sta scrivendo, poi leggerò la sua risposta. Valeria, tu sì. in ogni cosa che fai, comunque. Anzi, guarda, invito tutti i radioascoltatori che sono migliaia, milioni a, a fare il balletto di Boom che possono trovare su TikTok o sui miei social a pubblicarlo e ricondividerlo. Bene, perché allora guarda, perché... lo farò anche io, Valeria. Valeria, al termine della trasmissione okay. farò un bel balletto per le vie di Roma e poi lo condivido. Ma ti dicevo, volevo chiederti: tu, ogni, in sì. ogni progetto, a parte il fatto io ho visto anche il tuo spettacolo perché teatrale, home challenge. Guarda che aspetto, allora, io ti voglio i microfoni della radio sì. e mi devi fare un balletto. Bravo. Ma solo vale e eh, faccio boom. Boom boom, boom, boom, boom, boom, e muovo il boom. Sono proprio quei due. E così si mettono, la boom challenge. Poi è, anche, è previsto anche. Un, diciamo un premio per questa boom chi ha fatto il balletto migliore viene o fa con me bene eh. allora Valeria guarda io te lo prometto quando finisco la trasmissione registro il balletto e poi te lo invio su whatsapp dai che se lo fai bene lo vincerai così <ride> con, con ma con già già per me è una vittoria parlare con te Valeria grazie, ma troppi complimenti ma basta allora dai. Valeria guarda io, io sono anche cattivello eh, quindi non è che sono complimenti solo perché ti ospite con me ma io no, ti ma apprezzo grazie, grazie. e ti stimo davvero volevo farti una Un'altra domanda. In ogni sì, progetto beh... che tu fai, io ho visto anche il tuo spettacolo teatrale, la Presidente ha avuto un grandissimo successo e ti faccio i complimenti. Sì, è stato un grande onore tornare sul palcoscenico diretta da Nini Pingitore. Grande onore e grande scommessa vinta perché il teatro comunque aveva dei problemi. Sì, Insomma, il vero. Tuo spettacolo è andato in scena quattro mesi con grande successo ed è finito, penso, il 23 febbraio, proprio pro poco prima del del lockdown e della insomma, purtroppo dell'esplosione della pandemia. No, e... Poi la cosa che tu hai fatto un po' uno scherzo, l'hai portata lì sul palco a modo di scherzo che, come Presidente della Repubblica, ma lo sai ma, beh, no, che comunque... di questi tempi sono tante sì, le persone che desidererebbero... Presezzo, perché... Nini Pingitore è uno degli autori più forti della satira e lui ha preso questo pretesto facendomi, immaginando che io eh, diventassi la futura Presidente de della Repubblica dopo il nostro grande Mattarella, ma è ovvio che era un pretesto per fare satira e per muovere sul palcoscenico, su quel, quel palcoscenico magico, perché Salone Margherita adesso purtroppo è ancora chiuso, ma quello è un palcoscenico veramente che ha una magia unica era un pretesto eh, per, far, per far parlare di tutti gli uomini più grandi della terra e potete fare eh, satira sì, politica come solo Nini Pingitore sa fare. Allora Luca da Firenze mi scrive magari Valeria Presidente della Repubblica. No, vabbè, bene, no, allora. No, a parte di questi, questi tempi dire? Valeria guarda, di questi magari, tempi. Intanto eh. allora, colgo l'occasione per, per dire... Per, mh, dire esprimere la mia stima per il Presidente Mattarella che è veramente un grande Presidente della Repubblica e anche per il Presidente Conte, detto questo una cosa è lo show, lo spettacolo, la satira, una cosa è la realtà Uh, eh, quindi... <ride> tu in ogni tuo progetto metti la tua impronta, come è giusto che sia per, uh, per un grande artista. Ci vuoi spiegare? <ride> sì, come Zorro? La solo che metti l'avvio o la io stella. Il bacio, il, bacio stellare. <ride> sì, il bacio stellare. Ci vuoi uh, spiegare ai nostri ascoltatori qualche curiosità sul tuo video? Qualche cosa che tu hai detto? Ah, Voglio che amo, sia allora così. Eh, qualche curiosità? Mm... O qualche scena? Qualche scena che tu hai detto? No, Voglio fare questa spiegare, cosa. magari ti posso. Uh, ti posso raccontare l'aneddoto che l'abbiamo girato a Cinecittà World sì. poi al uh, Ritual di, mh, uh, di Anzio che è un posto bellissimo sul mare e ti posso dire che comunque eh, e poi al salone di Federico Fashion Style sempre ad Anzio la, quando stavano girando c'era tutta la gente fuori che, mh, che aspettava dopo un minuto già sapevano il balletto e già battevano bumbù perché in realtà poi un messaggio molto Molto fa, molto, insomma, di, di, di energia, di allegria, di, di, di felicità, ma anche molto, molto semplice, per cui, per esempio, piace molto anche ai bambini. Sì, sì, piace uh, molto ai bambini, sì. ma poi mette allegria, sì. e noi ne abbiamo bisogno, Valeria, d'allegria. Ah, assolutamente, guarda, non, assol quello è proprio il mio scopo nella vita, dare messaggi di ottimismo, di gioia e di felicità buttandosi alle spalle tutto quello che sono i problemi tanto tutto si risolve ma se uno è, è ottimista e guarda, tutto, guarda la vita col sorriso diventa tutto più, più facile e tu parti gli applausi sì. Eh sì. Oh, ma non mi fai parlare oh, <ride> oh, è la regia Valeria è la regia che, che è un birbantello che è emozionato il nostro Max che si sta emozionando <ride> no, gli parte un applauso di 10 secondi sì. Va sì, bene, comunque sì. eh, viva l'energia stellare, viva l'Italia, viva gli italiani, viva noi, bello questa estate sarà un'estate che ormai è, è già inoltrata di vacanze, tutte vacanze o comunque staremo tutti in Italia. Tutto il mondo vorrebbe venire in Italia e invece noi finalmente ci valorizziamo l'Italia. Godiamo questo nostro Made in Italy. Allora, Valeria, io ti ringrazio. Ti, ring... sì, ti ringrazio per essere stata ospite qui sul Ride968. No, Grazie Per tutte le cose bellissime che hai detto. E... Adesso questa è l'ultima puntata tua, non lo sapevo. Però prossima edizione io ci sono. Ma io ti ringrazio. Poi a, quando, al termine di questa intervista ascolteremo proprio nuovamente la canzone Boom di Valeria Marini e io farò il balletto che poi ti manderò Dai, su mandala, WhatsApp. Dai, mandala me la voglio sentire. Facile. Bravo, bravo. Aspetta il suo balletto. Ragazzi, eh, fate il balletto Boom, mandatemelo, taggatemi e condividiamo tutto. Grazie Valeria. Boom. Allora, baci stellari. Baci stellari. Boom. Ciao. Ciao, a presto.